I promessi esposi è ambientato nell'Italia del 1600. Nel 1600 in Italia vi erano molte leggi. Queste leggi venivano chiamate grida, gride in plurale. Spesso erano disattese. Esistevano molte gride che provivano i bravi. Vi erano delle gride che provivano anche alle persone di portare il ciuffo, che era un elemento distintivo dei bravi. Spesso le leggi erano disattese. i potenti facevano il bello e il cattivo tempo nell'Italia del 1600. Quello che Don Rodrigo voleva fare, impedire il matrimonio fra Renzo e Lucia, era proibito da delle gride. Erano molte leggi che impedivano che le persone ricche e prepotenti potessero impedire un matrimonio. Oggi, in Italia, anche se la situazione è notevolmente migliorata rispetto all'Italia del 1600, spesso abbiamo delle leggi che non riescono a risolvere alcuni problemi. Lavoro Sicurezza nel lavoro violenza sono tutti problemi contemporanei all'italia di oggi e lo Stato non riesce spesso a trovare una soluzione con le sue leggi. Il romanzo del Manzoni, in quanto riguarda le leggi, è attuale.